E ritorna dunque il nostro appuntamento consueto con i nostri ospiti. Abbiamo visto, abbiamo toccato in questi giorni molti argomenti, dalla musica allo spettacolo fino ad arrivare al mondo del giornalismo e della medicina. E oggi parleremo proprio di quest'ultima e lo faremo con un'altra categoria di persone sempre in prima linea durante questa emergenza. Stiamo parlando ovviamente dell'ordine dell dei farmacisti e ho avuto il piacere di intervistare il titolare della farmacia greca di, di Piazza Carlo III, Fabio Greca. <susurra> Dunque, Fabio, grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Prima di tutto, una domanda che può sembrare banale, ma che è molto importante, credo, in questo momento. Come hai gestito questa emergenza, data anche da nuove disposizioni, nuovi ritmi? Soprattutto lo chiedo in qualità di titolare della tua farmacia. Ciao Sara, grazie, grazie per l'invito. Beh, di fatto... Il ruolo del farmacista non è cambiato perché eh, siamo rimasti eh, come prima, forse anche un po' più di prima, eh, dispensatori di consigli, consigli nella correttezza dell'assunzione dei farmaci e di come assumerli eh, perché spesso c'è un fai da te mh, che poi è deleterio rispetto a, a, a ciò che vogliono raggiungere in termini terapeutici, per cui è cambiata più che altro la modalità perché? perché ci siamo dovuti reinventare una sorta di, di, di gancio collaborativo diretto con lo studio medico. Eh, dovuto al fatto che molte persone per, per timore, per paura di dover accedere allo studio medico eh, preferivano venire direttamente in farmacia, cosa che peraltro era stata anche stabilita dal legislatore per cui eh, c'è stato questo invio dei codici, eh, delle ricette da parte del, del medico al paziente di e a sua volta dal paziente a noi e eh, abbiamo praticamente soddisfatto i bisogni i bisogni dei clienti, eh, clienti pazienti, eh, proprio con questa chiave eh, informatica eh, e abbiamo risolto il problema ecco quantomeno ai medici, anzi eh, soprattutto ai medici ecco, dell'accesso al loro studio. Quindi eh, c'è stato ecco, questo, questo cambiamento sicuramente mh, un po' più farraginoso nel, nell'operatività perché comunque ricevi i codici, vai vale a stampare, eh, quindi si sono allungati un po' dilatati i tempi di consegna del farmaco, però eh, siamo riusciti, eh, comunque a, a garantire il fabbisogno eh, giornaliero e mensile eh, appunto di questi farmaci um, anche diverse consegne a domicilio per quanto potevamo eh, abbiamo messo messo a punto un cambiamento a nostre spese eh, è stato quello, quello diciamo più che altro fisico perché a un certo punto presi dall'emergenza e anche un po' dalla paura da parte nostra, perché eh, ovviamente la paura ti ha preso, ehm, decidiamo di, di chiudere i battenti della farmacia due, due giorni prima che ci fosse la possibilità di poterlo fare. Ne sono sincero, voglio dire, l'ho fatto, ho chiuso il battente, abbiamo lavorato con lo sportello e lì è diventata un po' più, più pesante perché... Ehm, Chiaramente c'era una, una distanza da, da dover percorrere dal banco allo sportello, il locale è piuttosto, piuttosto grandicello, per cui eh, fai 15 metri da andare, eh, ascolta eh, con tutte le difficoltà del caso, perché mascherina alla bocca da parte del cliente, da parte nostra, eh, la comunicazione diventava difficile perché doveva dare la voce, eh, non si capiva bene il prodotto o magari il prodotto non lo conoscevano perfettamente perché gli era stato detto di prenderlo per cui eh, abbiamo posizionato un banchetto a ridosso dello sportello, un banchetto un muletto di salvataggio chiamiamolo così per appunto fare del, del, delle ricerche eh, rispetto al possibile farmaco o, o se ti chiedevano un prezzo ehm, o una ricerca di un integratore, quindi c'è stato anche questo spostamento di postazione proprio a ridosso dell'ingresso a porte chiuse eh, però diciamo, la fatica si è sentita perché fai 15 metri ad andare e 15 metri a tornare poi qualche volta qualcuno si dimenticava un prodotto te lo diceva alla fine quindi raddoppia anche due volte tre volte è successo per lo stesso cliente eh, moltiplicalo per tre magari 15 quindi 15, 15 metri ad andare e 15 a tornare sono 30 per 3 sono 90 metri al cliente fallo per eh, 12 ore perché dalle 8 del mattino alle 20 se della sera non stop inizia a diventare un po, un po pesante eh, anche a livello poi psicologico non solo non solo fisico. Quindi diciamo che non è tanto cambiata nella, nei, su nei suoi contenuti, eh, siamo rimasti che, quello che facciamo sempre, dispensatori di consigli, di, di correttezza nel, nella somministrazione del farmaco, um, però eh, sicuramente eh, questo tipo di, di consiglio è aumentato perché andando a meno dal, allo studio medico il, il cliente si è rivolto a noi in prima battuta eh, per, per le piccole patologie chiaramente eh, e eh, fisicamente è cambiato perché abbiamo dovuto diciamo, allenare un po' di più l'udito eh, e la vista, perché non, non, non vedendo labiali, non, non, riusc non riuscendo a sentire esattamente quello, quello che, che dicevano dall'altra parte il vetro, eh, a fine giornata ci <ride> facciamo i conti con, con, con la stanchezza. Dicevi... Ecco, come dicevi farmacista, anche come dispensatore di consigli, mi verrebbe anche da... Fare un paragone anche con uno psicologo, no? Il farmacista spesso deve anche sapere ascoltare il cliente. Ecco, hai visto, avete notato una sorta di paura negli occhi dei, dei clienti in questo periodo? C'è qualcosa di diverso in coloro che vi sono di fronte? Beh, farmacista anche un po' psicologo, non vorrei che i psicologi se la prendessero, però, beh, in realtà questo è un discorso che, che riguarda un po' tutti, tutti coloro che sono a contatto con un pubblico, eh, bisogna entrare un po' in empatia no? con, eh, con chi hai di fronte, con chi ti interfacci, il tuo interlocutore, però sicuramente abbiamo notato un paziente poco paziente, cioè, ma giustificato, giustificato perché, perché dai loro occhi si proprio traspariva questa, questa paura, questa ansia, questa... Uh, questa forma di, di agitazione non volevano attendere uh, anche allo sportello uh, non ti dico addirittura i primi giorni mh, ancora quando si poteva entrare ma anche dopo anche allo sportello c'era gente che scalpitava che ne so quando noi ci, ci, allontana, ci allontanavamo ci distanziavamo per andare a prendere il prodotto uh, magari facevano quei tre metri all'indietro per andare sul marciapiede e non aspettare all'ingresso quindi è un paziente poco paziente ma giustificato assolutamente da, da paura che si era generata e che in qualche modo ancora un po' c'è ehm, rispetto chiaramente a tutto quello che, che si sa, si è sentito eh, di vero, di vero no? perché ehm, io mi riferisco anche a, questi, a queste forme di aerosol che possono rimanere sospese, eh, se poco prima magari c'era qualcuno che tossiva o starnutiva al ridosso quasi del, del, della vetrata, Ovvio che chi entra dopo uh, può avere, non... poteva succedere che magari non ce ne accorgiamo in quel caso perché giravi le spalle andavi, ti facevi quei famosi 15 metri, non potevi sapere se star notico o meno, lo potevo immaginare ma non potevo neanche, stare... non potevo neanche uscire ogni, ogni, ogni cliente a disinfettare, per cui eh, diciamo che eh, l'agitazione la, la, eh, o comunque la distanza anche da, da, dalla vetrata avvertiva, ma comunque come definizione direi un paziente molto poco paziente. Con paziente poco paziente. Eh, veniamo poi a quello che è un argomento molto importante in, questo, in questi giorni: non si è fatto altro che parlare delle mascherine e del prezzo appunto stabilito a livello governativo. Quindi parliamo delle parole tramite il commissario Alcuri, tramite il presidente del consiglio Conte. Quali hanno appunto fissato il prezzo di 0,50 centesimi al netto dell'iva delle mascherine cosiddette chirurgiche e tu stesso così come tanti altri tuoi colleghi vi siete comunque battuti eh, riguardo questo questo punto perché appunto eh, pare che gli esercenti fino a pochi mesi fa eh, hanno pagato queste stesse mascherine più del prezzo di quanto dovevano essere vendute adesso Ecco, poi eh, si è saputo, Federfarma, insomma, ha reagito e pare che la situazione si sia in qualche modo sistemata. Eh, ad oggi, con l'inizio della fase 2, quindi l'inizio appunto della vendita di queste mascherine al prezzo di 50 centesimi a netto dell'IVA, ripetiamo, com'è la situazione e come la state gestendo? Ma sul, sul discorso prezzo, prezzo delle maschine chirurgiche che ha imposto il governo nel nome del signor Arcuri mi sono in qualche modo già espresso e ti posso soltanto dire che ad oggi, ad oggi sembra che la differenza tra il costo d'acquisto da noi sostenuto e il prezzo che il governo ha imposto delle maschine chirurgiche a norma, quelle a norma, verrà preso diciamo, in, carico, in carico dallo stampo. quindi questo, questo differenziale così chiamato tecnicamente verrà, ci verrà riconosciuto non conosco ancora ad oggi i dettagli, non, non ho avuto la calma di leggerli eh, però mh, sembra che, che eh, ci sia da parte loro un, un ristoro così, così chiamato, così definito eh, al di là del fatto, senza entrare in polemiche che sarebbe stato magari un pochino più opportuno eh, che il governo centrale si interfacciasse con le regioni o anche un po' con tutte, no? con, tutto, con quello che sarebbe stato il prezzo medio mh, delle spese già sostenute, eh, perché ci sono, non parlo di me, ma ci sono anche altre realtà che di acquisti. Eh, e non tanto per speculare perché non c'è stato soltanto lo speculatore stato anche, ci sono stati anche tantissimi tantissimi farmacisti ehm, di, fa, di farmacia di parafarmacia eh, anche altri esercenti, quelli che potevano vendere in quel momento, che onestamente hanno comprato stando a un prezzo che era stato proposto e pur di non far mancare, perché credimi che non c'è proprio nulla da guadagnarsi su queste mascherine non ti porti a casa, ma, no, ma no, non lo stipendio no, non ti paghi forse neanche la bolletta della luce eh, pur di non farle mancare abbiamo cedute e le abbiamo acquistate eh, quindi forse l'unica pecca è che eh, c'è stato, stato poco collante, non, non stato, sono proprio scollegati diciamo governo e, e regioni o addirittura gli esercenti al dettaglio Ecco Fabio, secondo me un'altra cosa veramente interessante è l'approfondimento che hai fatto circa proprio l'utilizzo delle mascherine chirurgiche perché secondo appunto questo studio pare che queste ultime non servano al media della popolazione ma servano soltanto a chi è infetto, quindi a non trasmettere il virus a chi si ha di fronte. Quindi sarebbe una spesa quasi anche inutile, cioè è meglio spendere qualcosa in più e prendere una FFP2, FFP3, così come ormai siamo tutti abituati a riconoscerle, piuttosto che quelle chirurgiche, anche se il prezzo comunque fissato è stato solo per quelle dunque sì le mascherine chirurgiche eh, lo dice la parola stesso eh, si utilizzano esattamente quando c'è un intervento chirurgico quando un chirurgo appunto procede a un intervento e eh, per far sì che la sua carica virale la sua carica batterica non arrivi ai tessuti evidentemente eh, aperti eh, indossandola protegge il, il, il paziente che sta subendo l'intervento detto questo potrebbe eh, essere sufficiente una chirurgica se tutta la popolazione errante, camminante, ovviamente la indossasse. Io ho qualche dubbio che, benché sia un, un obbligo, eh, la riescano ad indossare tutti o meglio che tutti la riescano a indossare correttamente, perché io vedo eh, con i miei occhi eh, gente che se la mette sotto al naso, se la sposta quando parla, eh, se la appoggia sulle orecchie, quindi ovviamente eh, il, il passaggio eh, dell'Aresol, di queste nuvolette di Aresol ci saranno inevitabilmente. Oltretutto noi siamo un popolo piuttosto passionale e quando parliamo ci facciamo, ci facciamo prendere in maniera un po' animata da un discorso è facile che queste nuvole vanno che una bellezza. Quindi se questo se la sposta, la indossa male, parla in maniera animata, ovviamente io pur, ma, pur indossandola questa maschera chirurgica non potrò essere protetto a, al 100%, ovviamente subendo l'ingresso uh, delle cariche virali e cariche batteriche. Perché? Perché rispetto uh, a un respiratore FFP1, FFP2, FFP3 volendo... Ovviamente eh, l'uso della, della mascherina facciale non, non filtra esattamente eh, o blocca, se vogliamo, le particelle più piccoline, quelle proprio mh, piccolissime che nell'aria si possono formare. Oltre al fatto che eh, le chirurgiche non hanno la corretta adesione che avrebbe un respiratore ffp 2 p 3 perché il respiratore, eh, oltre al fatto che eh, ti filtra particelle molto piccole, eh, addirittura ti, mh, ti, ti chiude come un tappo, proprio come se avessi un tappo e non c'è passaggio laterale, eh, aperture laterali per cui se tutta la popolazione la portasse, allora tutti difendiamo gli altri e saremmo in un range piuttosto eh, sicuro e tranquillo. Ma nel momento in cui ehm, c'è soltanto qualcuno che la dimentica, se la toglie, eh, se la spossa in quel frammento, tossisce, starnutisce, oppure urla, parla in maniera animata, evidentemente lì il passaggio della, del, della nuvoletta Resol c'è e mi arriva, eh, tranquillamente all'interno della mia mascherina, io che sono un portatore, un indossatore di quella chirurgica. Beh, indossare invece i, eh, i respiratori avendo una chiusura ermetica a tappo eh, con un filtraggio ancora più eh, potente, perché la FFP1 in entrata pare che abbia un filtraggio dell'80% e dispari per cento, la FFP2 parliamo del 90-95% e la FFP3 addirittura di un 97-98% sicuramente <ride> sono molto più sicuro. Se, se possiamo essere tutti più sicuri Così perché non mettere in campo una produzione più massiccia di, queste, di questi respiratori piuttosto che continuare a fare eh, questo servizio ehm, parziale di, di, di tutela con le mascherine chirurgiche? Io questo mi domando. E credo che le tue parole siano state esaustive e sicuramente esplicative eh, di quello appunto che era la mia domanda. Un'altra cosa riguarderebbe poi quella che è la validità delle mascherine stesse, ovvero negli ultimi giorni si è parlato molto, soprattutto quando sono state consegnate proprio le mascherine da parte della regione Campania, appunto per quel che concerne la nostra terra, si è alzato un grande polverone riguardante la cosiddetta prova del, del fuoco, la prova dell'accendino, chiamiamola così. E pare appunto che molte delle mascherine eh, consegnate non abbiano superato questa prova e quindi è dinanzi alla mascherina e il fuoco dell'accendino comunque si spegne soffiandoci attraverso. Cos'è che ci dice, che ci dà conferma del fatto che quella mascherina ci serva veramente a difenderci dal virus? Uh, ci sono, perché possono essere messi in commercio, dei test qualitativi da, da superare. Con riguarda sia le mascherine chirurgiche che i respiratori, eh, tutti i, i tipi di respiratori. Eh, ci sono poi delle autorizzazioni che per quanto riguardano le FFE, P2 P3 forse anche P1 uh, spettano all'Inail uh, e questo invece uh, non riguarda questa, diciamo, questa autorizzazione non riguarda, almeno ad oggi se non siano cambiate le cose non riguardano le chirurgiche ho visto anch'io questo, questo, questo, questo, questo test di questo collega farmacista del nord e ora non so se sia una procedura diciamo scientifica però eh, è molto pragmatica di fatto si vede che eh, soffiando all'interno della, della mascherina il, il soffio quindi l'aerosol passa passa eh, e passa anche così piuttosto forte che spegne diciamo, la fiamma dell'accendino quindi eh, sicuramente c'è qualche problema questo non lo so magari questa, questa, questa domanda rimbalza la, al, al presidente De Luca che è un ottimo comunicatore. Già, mi, mi fermo qua. Va benissimo, allora colgo il tuo consiglio e la slitto direttamente al governatore De Luca. Eh, Fabio, tu sei farmacista, logicamente, ma anche eh, uomo di scienza, appassionato appunto di quella che è la scienza, di quella che è la salute eh, del cittadino. E mi chiedevo qual è la tua idea del nostro futuro? Cioè, credi che il vaccino possa essere veramente l'unica nostra speranza per una sorta di rinascita? Qui il, il discorso è un pochino articolato, e, intanto non è eh, dietrologia, non è retorica, ma dobbiamo assolutamente iniziare a conviverci con questo, con questo virus, ma come d'altronde si convive con tantissimi altri virus e batteri giorno dopo giorno, ovviamente questo è molto ostico perché, perché non c'è ad oggi o se c'è ancora non è stata ufficializzata una terapia eh, antivirale selettiva specifica che dovrebbe essere attuata ovviamente in un, ai primissimi sintomi che si manifestano perché eh, se invece è già cavalcante ovviamente si rischia un'ospedalizzazione diciamo, un quindi per evitare un'ospedalizzazione è chiaro che eh, ci serve eh, inevitabilmente una cura terapeutica anche domiciliare, soprattutto domiciliare ai primi sintomi. Quindi parlo di antivirali fondamentalmente, antivirali e specifici. Quindi abituarci a questa convivenza, sì, in attesa del vaccino. In attesa del vaccino, il vaccino lascia il tempo che trova, nel senso che molti virus eh, subiscono mutazioni. Bisogna, bisogna capire come, come verrà uh, gestita diciamo, la produzione del, del, del, del vaccino. Eh, nel momento in cui io um, produco un vaccino che eh, per questo ho per questo questi ceppi, perché si sono viste già due o tre mutazioni da Wuhan, passando per la Germania e arrivando in, in Italia, eh, isolandoli eh, e, e riuscendo a determinare un vaccino che possa eh, immunizzare il nostro organismo sulla base di questi ceppi virali ovviamente eh, ci sentiamo tranquilli perché veniamo immunizzati. Poi uno parla, no, Beh, qualcuno, eh, poi mi parla di recidia. No, è un po' difficile pensare che, eh, che la scienza, che eh, in alcuni casi, è, è, in, alcuni, in alcuni casi, lo sottolineo, è infallibile, eh, possa, possa sbagliarsi sull'immunizzazione che un organismo eh, diciamo, genera. Eh, più che altro si può ipotizzare che ci sia, magari, se c'è una ricaduta, in realtà si deve leggere quella ric ricaduta come un contagio di, un, di una mutazione di quel ceppo virale, ma diverso. È una domanda molto difficile, eh, eh, resto farmacista non sono un virologo, un immunologo, eh, un microbiologo, che sono diciamo, i più deputati a rispondere a una domanda del genere, però se mi devo riferire, diciamo, faccio riferimento a quelli che sono i vaccini eh, tendenzialmente che si commercializzano rispondono abbastanza bene, parlo dei vaccini quelli più tradizionali dell'influenza ordinaria stagionale generalmente l'organismo diciamo, crea un'immunità difficilmente la, la, la riprendi chi magari ha um, ricontratto uh, un'influenza probabilmente l'ha contratta con un altro ceppo perché in realtà di virus ne girano ma, migliaia e migliaia e uh, i vaccini chiaramente ricordiamo i trivalenti, i tetravalenti ma non è che uno può fare i millevalenti i vaccini quindi uh, c'è una risposta immunitaria che garantirebbe ovviamente una non ricaduta. Ce lo auguriamo, a meno che questo non sia un virus così mutante che muta 3.000 volte e quindi... Sì, il vaccino è sicuramente un, un ottimo traguardo che per far sì che la maggior parte della popolazione mondiale eh, si immunizzi. Nel frattempo, poiché se tutto dovesse andare bene parliamo comunque di altri... 7-8 mesi prima che si possa diciamo, diffondere la distribuzione, in questi 7-8 mesi dobbiamo comunque conviverci. E la convivenza è sicuramente con questi benedetti dispositivi di protezione, con le distanze, ma soprattutto con un'attenta igiene personale, voglio dire, Probabilmente questo ci farà anche da insegnamento per quella che sarà la semplice influenza stagionale ordinaria che arriverà poi l'anno prossimo. Eh, probabilmente quando vedremo, usciremo il venerdì sera, che un locale pieno zeppo di gente o comunque rispetto a quelle che saranno le nuove normative è piuttosto pieno di persone, eh, evitiamolo, Cerchiamo di, eh, di lavarci un po' un po' più di, di zero di attenzione alle mani eh, rispetto a come lo facevamo prima dire mettiamo in pratica tutte quelle che poi sono le regole base di, di, di un buon vivere eh, per se stessi e per gli altri e ehm, probabilmente già eviteremo o limiteremo molto i contagi di quella che sarà l'influenza eh, ordinaria eh, stagionale dell'anno prossimo eh, nel frattempo per il coronavirus si, si spera che eh, siano arrivati anche degli antivirali più, più, più specifici Troppo presto, però, noi <ride> veramente ci speriamo, Fabio. Per salutarci e ringraziarti ancora per aver risposto alle mie domande, volevo concludere però con un messaggio positivo, un messaggio di, di speranza. Ecco, leggevo nei tuoi post ultimamente che hai avuto in farmacia un ospite a sorpresa: ti è venuto appunto a trovare in realtà per comprare le mascherine. Il maestro Lello Esposito, una, una sorpresa, una vera e propria sorpresa per te, e hai anche detto di avere conservato sempre nella tua farmacia un vecchio. Che ricordo una sua opera che tu stesso hai definito un appiglio di fede e di speranza e mi piacerebbe se fosse possibile salutarci proprio mostrandocela Ah, sì, sì, l'amico Lello mi ha telefonato quel giorno eh, e poiché era anche lui alla ricerca di, di dispositivi di protezione e anche, anche di altri, altri, altri prodotti eh, per acquistarli, quindi ne ha acquistati una, una, una discreta quantità. Oltretutto, una persona molto generosa mi ha detto che doveva anche omaggiarli a diverse persone eh, più bisognose e sì, ho. Con, ho Qui con me, a casa con me, ho appunto San Gennaro, San Gennaro del Vilello Esposito. Eh, questa fu un'opera che lui fece nel 2012, eh, che poi mi ha anche dedicato dietro. Sono molto affezionato a questo dipinto. Un messaggio positivo è che, che lo supereremo, tutto questo lo supereremo. È chiaramente triste pensare come lo strascico e, e il numero di, di persone che ci hanno lasciato. Ehm, sperando che, che non ce ne siano oltremodo ancora e e che veramente si, si riesca, la scienza e la ricerca riescano a fermarlo il più presto possibile. Io sono sicuro che, eh, che ce la stiamo facendo, perché comunque quando qualcosa eh, colpisce così violentemente eh, la, la, la, la gente, le, le persone, la, eh, veramente bisogna mettere tutte le, le forze possibili e immaginabili e inimmaginabili in campo per poter riuscire a frenarlo e poi a sconfiggerlo, cosa che sono convinto che da qui a qualche mese succederà. Un saluto a tutti e grazie ancora, ciao!